Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento interessante, come si fa all'interno dei fogli di calcolo a verificare la presenza delle formule e la loro coerenza. Allora noi utilizziamo LibreOffice calca. Andiamo a vedere un foglio di calcolo semplicissimo, no? è il nostro mese, eh, sei giorni diciamo lavorativi, facciamo una zoomatina indietro perché si vede tutto, ecco sei giorni lavorativi, quattro settimane, qui ci sono i eh, subtotali no? giorno per giorno e qui c'è il totale dei totali. Ah, iniziamo a vedere subito una cosa molto interessante, se noi andiamo nel menu visualizza c'è l'opzione evidenzia valori, se noi la clicchiamo vediamo che distingue il foglio di calcolo cromaticamente i dati normali dalle foglie. Quindi in questa maniera è possibile immediatamente capire quale celle contengono una formula, sono quelle verdi, se noi li clicchiamo vediamo che nelle celle verdi c'è la somma mentre le blu sono le celle dei dati normali, egualmente vediamo che anche i messaggi di errore. Vedete, adesso qui non c'è, se noi qui ci mettiamo 0, abbiamo creato, vedete, funzionalmente un errore, vedete, si crea un messaggio d'errore e viene indicato, perché abbiamo messo una divisione per 0, quindi divisione per 0, in particolare viene indicato da questo tasto qua, individuo errori, vedete. Se uno lo clicca, c'è individuo errori. Se clicca, rimuovi tracce sui precedenti, vediamo se ci dà retta, sparisce. Non ci dà retta, va bene. E se noi clicchiamo, per esempio, una formula e clicchiamo Traccia i Precedenti, vedete che ci indica che questa è la somma in verticale di questa giornata. Se clicchiamo qui, noi all'interno del menu Strumenti Traccia i Precedenti, clicchiamo, vedete che ci indica che è la somma. Di questa cella deriva dalla somma orizzontale, ma se clicchiamo ancora un'altra volta, vedete ci indica che tutti questi valori derivano verticalmente da questo tipo di somme. Quindi nel menu Strumenti c'è Individuo Errori per capire dove c'è una cella con l'errore, e poi c'è tracce precedenti, ovviamente il suo tasto corrispondente rimuovi traccia. Se noi continuiamo a cliccare, vedete, vengono tolte tutte le tracce, dovrebbe toglierci anche quella dell'errore, non ce la toglie, c'è qualche problema in questo strumento. La cosa interessante da notare è che se noi andiamo, per esempio, dopo aver utilizzato questi strumenti, il layout, e facciamo possiamo andare anche in visualizza e facciamo anteprima di stampa, noi vediamo che questi strumenti, facciamo una zoomatina, vediamo che questi strumenti vengono stampati, d'accordo? Allora, vediamo che la nostra, intanto, area di stampa è scorretta perché arriva fino a giovedì. Allora, impariamo ancora anche come, eh, diciamo, gestire l'area di stampa. Andiamo su Formatta Pagina, e in Formatta Pagina, qui nella scheda Pagina, intanto gli possiamo ridurre i margini, facciamo un centimetro i margini, e poi scriviamo bene un attimo che lo riscriviamo bene eccolo qua e poi possiamo dire sicuramente di allineare quando abbiamo questo tipo di tabelle la pagina orizzontalmente di modo che eh, entri all'interno della, della stampa e poi possiamo dire che la tabella dentro la pagina possa essere allineata centralmente a livello orizzontale centralmente a livello verticale vediamo un pochino facciamo ok e vediamo che adesso vedete la nostra area di stampa comprende tutto quindi quando si facciamo chiudere anteprima quando si utilizzano questi strumenti che per qualche problema adesso non vuole togliere bisogna stare attenti che questi strumenti qua come traccia precedenti per esempio vengono portati a livello di stampa quindi bisogna fare rimuovi traccia ma in realtà dovrebbe toglierlo oh, ci siamo quasi arrivati un attimo eh? se uno pigia pigia pigia vediamo se ce lo toglie, ancora non ce lo toglie, tentiamo di cliccare qua, ancora non ce lo toglie, ma comunque, perché questo strumento forse non funziona, ricordiamoci che questi tipi di strumenti vengono messi a stampa, ma la domanda è questa, adesso all'interno del menu visualizza, vedete c'è evidenza valori, ma se noi vogliamo vedere le formule invece del risultato, come si fa? Vedete abbiamo il tasto mostra formula e al posto del risultato noi abbiamo proprio la formula uguale somma eccetera eccetera ma in questo caso noi andiamo a vedere che se andiamo nell'anteprima di stampa la formula non viene stampata quindi è, è soltanto una opzione che funziona a schermo se noi andiamo a vedere vedete le formule in realtà non vengono stampate quindi mentre questi tasti qua che indicano la provenienza dei calcoli che abbiamo visto no vengono stampati in realtà questo tasto qua che ci dice mostra formula non ci fa stampare la formula allora se noi vogliamo stampare la formula come si fa? guardate possiamo andare all'interno della scheda layout possiamo andare in formatta pagina una cosa molto interessante all'interno della scheda foglio vedete c'è questo segno di spunta se noi lo clicchiamo formule a questo punto vedete siamo all'interno dell'area stampa che cosa ci chiede questo pannello quali entità io stampo in fase di stampa? Se noi mettiamo il segno di spunta nella voce formule, possiamo adesso andare in visualizza e fare anteprima di stampa e vediamo che le formule non vengono solo viste a schermo, ma vedete vengono anche stampate. Quindi, se vi ritrovate con delle stampe del foglio di calcolo che al posto dei valori calcolati hanno la formula, tutto quello che bisogna fare è andare. Possiamo andare in visualizza, possiamo andare anche in layout in formata pagina. Nella scheda foglio all'interno della, della, della, della sezione stampa c'è questo segno di spunta e vengono tolte le formule. Un'altra cosa interessante se il vostro foglio viene spezzettato, no, il vostro foglio di calcolo in, cui, in più pagine, potete anche cliccare adatta area di stampa e larghezza. Se è una eh, serie di celle che può entrare all'interno di una pagina, mettete una pagina in larghezza, una pagina in altezza e viene ristretto e vi entra all'interno uh, all di, di una sola pagina di carta. Allora, rivediamo un attimo che cosa abbiamo visto molto interessante all'interno del menu visualizza il tasto evidenzia valori che ci distingue le celle che hanno una formula che sono molto importanti da quelle che non hanno formula quindi impariamo che i valori normali sono blu le formule sono verdi gli errori sono verdi il testo normale è allineato a sinistra il resto è allineato a destra poi abbiamo il tasto mostra formula che ci mostra temporaneamente le formule ma non vengono stampate a meno che non andiamo in quel menu formatta pagina, poi all'interno del menu strumenti abbiamo visto, se noi selezioniamo per esempio una formula dopo aver visto che è verde, traccia i precedenti, se lo riclicco vedete che ci traccia tutti i meccanismi precedenti che producono il calcolo di questa formula e poi il rimuovi traccia precedenti ce le toglie. Questa è la maniera migliore per capire come eh, funziona un foglio di calcolo che non abbiamo fatto noi, che ci viene consegnato e soprattutto per capire laddove ci sono degli errori, per quale motivo questi errori si materializzano. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero sia stato di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.